Ed ora il sogno di diventare giornalisti è sempre uguale, da che mondo è mondo, cambiano i mezzi di comunicazione, ma la gavetta esiste sempre. Forse oggi è più dura, ma c'è chi non demorde, come un gruppo di giovani della collina di Torino, che con il sostegno dei comuni e della provincia ci hanno raccontato la loro storia, che si chiama giovani in rete.it. Ce la racconta Gianfranco Bianco. Dovrebbe essere il teatro della battaglia tra i titani, punto. In Sardegna Virgola, proprio in quella giornata di vento virgola e per, e per colpa dei virgolette ventagli virgolette ho perduto ogni possibilità di ottenere una buona classifica, punto. Si chiamava R ed era la telefonata che pagava il destinatario, il giornale. Se andava bene si trovava subito l'estenografo libero e il pezzo volava. Le foto partivano con il fuorisacco. Erano anche gli anni dei giornali radio. I montaggi erano un'arte da cesellatori, i tagli, gli effetti. C'era una volta il giornalista. Quello che è stupefacente è che la rivoluzione sia arrivata in mezzo alla nostra vita. Adesso le notizie corrono in rete, il giornale si fa al computer. Dove ci volevano 90 giornalisti e 150 tipografi, adesso ne bastano un decimo. Eccola una redazione del futuro, sono 20 giovani, una bella storia che arriva dalla provincia di Torino che ha stanziato 50.000 euro e sette comuni della collina torinese con San Mauro Capofila da inizio 2010 hanno creato Giovani in Abbiamo raccolto 20 giovani che da, con un'età dai 15 ai 29 anni che hanno costituito una redazione giornalistica e un sito internet con un blog dove i giovani si scambiano impressioni, osservazioni, le loro diciamo, interpretazioni di quello che è la politica giovanile. Emanuele Franzoso, un giovane laureato in lettere fuoco sacro del cronista, dentro ha spronato il gruppo che ha lavorato sodo. Ho conosciuto Giovani in Rete venendo in biblioteca qui a San Mauro e ho visto il volantino, ho iniziato a partecipare non pensando che poi Diventasi una cosa così comunque coinvolgente, eh, abbiamo iniziato a incontrarci ogni sabato, si è creato un bel gruppo di amici. Ora Umberto adatta no, testi di cartoni strada, animati per una un casa un di capace, produzione, altri questo si questo sono buttati nei giornali locali, la nuova periferia oppure la voce a settimo. Abbiamo seguito numerosi corsi di formazione riguardo al linguaggio giornalistico e linguaggio video e, a seguito di questi corsi di formazione sono entrato da poche settimane a fare parte della redazione del giornale locale che si occupa di San Mauro, Gassino e Castiglione, che si chiama La Nuova Voce. Sono riuscita a iniziare questa esperienza di, di tirocinio formativo eh, presso l'ufficio stampa del Consiglio Comunale di Torino, che è anche mh, redazione di, di un periodico, Cittagorà, che si... È... Li abbiamo trovati tutti in un pomeriggio intenso a raccontarci le loro esperienze nella biblioteca di San Mauro. Per qualcuno il tirocinio di sei mesi sta per finire, giovani in rete invece no. Siamo arrivati alla conclusione dell'articolo, che potrebbe essere così. Il, il per il giornalista è una passione che coltivo da, da sempre in realtà. E niente, penso di essere già a buon punto. Grazie per averci seguiti, una buona giornata. Noi vi aspettiamo domani mattina alle 7.30, puntuali.